Buonasera e bentrovati. Allora, vediamo come, mh, ho realizzato, ehm, come ho realizzato questa quest immagine che ho allegato all'email. Questa qua, come l'ho realizzata. Qua c'è ho fatto un piccolo errore, qua non deve essere uno. Comunque, ora vediamo come risolvere, come realizzare questa, mh, questo che ho proposto. Allora, andiamo in Gugis allora la prima cosa che voglio dire a, a come si chiama dimentico sempre eh, silvia silvia ehm, in qgis sentiamo su plugin e gestione dei plugin attualmente per la versione 3 QGIS 3 ci sono 806 plugin conoscerli tutti è impossibile è veramente impossibile quindi Può essere che ci sono tool che fanno queste cose, ma io personalmente non li conosco. Di conseguenza, eh, vediamo come, eh, dopo questa parentesi, vediamo come cosa e come realizzare quello screenshot che ho legato. Allora carico un mm, eh, scusate un DTM e eh, dove ce l'ho io qua su preferiti, ecco qua DTM sicilia allora carico un dtm qualsiasi questo qua però eh, mi focalizzo eh, su questa parte in modo tale che mh, i pix si vedano questo qua io sto utilizzando oh, come ho scritto qua sotto è un dtm 10 metri pixel bene ora mh, io ritaglio, faccio un ritaglio di quest'area in modo tale da lavorare solamente su questo quindi molto velocemente eh, faccio un ritaglio tramite una maschera quindi creo mh, velocemente una maschera maschera un, come ho scritto qua, ma maschera, un poligono poligono ehm, non mi interessano gli attributi siamo qua un attimino questo l'ho preso sì e... eccoci qua va benissimo siamo qua poi faccio ctrl k digito a spazio ritaglia ritaglia e lui mi dà alcune possibilità ritaglia vettore con maschera quindi la maschera è questa eh, l'hai in ingresso No, eh, la, questo è il vettore, scusatemi. Devo prendere quello raster, ritaglia il raster con maschera. Eccolo qua. Layer in ingresso è il DTM, e questa è la maschera. Sistema sorgente, va bene. Questo qua esegui, ecco fatto. Lui me l'ha ritagliato. Eh, quindi quello di prima lo tolgo, così abbiamo meno cose in toc nella toc, eccoci qua eccoci qua eh, la maschera sinceramente non mi serve più eh, Tralascio la maschera la tolgo la, perché non mi serve ok e siamo qua a questo punto qua e eh, volendo questa parte nera la tolgo eh, allora siamo qua vado qua sul pixel trasparenti clicco su un angolino ed eccolo qua così lavoriamo mh, su questa figura qua su questa parte del raster vi ricordo che la dimensione della cella è 10 metri per 10 metri allora la prima cosa che ho fatto è quella di, mh, di, di, di, di, di, di tramite il processing che Processing. Vado a, a cercare ehm, Bounding box, bounding, allora, bounding poligono di delimitazione orientato, poligono come perimetro di delimitazione, eh, devo tracciare, ecco qua, estrai estensione del layer, questo qua, output rotonda 0, esegui. Questo qua mi crea, come vedete qua, eh, il perimetro comunque è il poligono di delimitazione del mio raster ok, qua l'ho preso perfettamente, l'ho tagliato ok, seconda cosa che faccio qua scrivo pixel pixel e dove trovare crea punti centroio del pixel lungo la linea no da pixel genera punti centroio dei pixel dentro poligono questo qua questo qua, eh, il raster è l'output, il vettore è questo qua, estensione, ok, chiudi, ecco qua, questi sono i punti, lo metto qua sopra, ecco qua i punti, questi sono i punti centroide, sono i centri del poligono, delle, dei pixel, bene, se vado ad aprire ora eh, i punti, vado ad aprire la tabella attributi, ho oh, un id naturalmente, poi c'è poli ID, polid, ehm, questi qua eh, non mi interessano questi valori qua. Quello che a me interessa è aggiungere un nuovo campo. Da qua aggiungi col calcolatore di campi, questo lo chiamo Z oppure lo chiamate quota, non lo so perché ora questo campo lo faccio popolare con la quota del raster perché questo è un dtm, quindi l'informazione che c'è nel pixel è appunto l'altezza, la, la quota, quindi z se lo voglio oh, intero lascio intero, se lo voglio decimale esce decimale, in realtà dipende anche dal contenuto del, del valore che c'è all'interno del raster Vabbè, facciamo decimale con due cifre <coughs> e qua l'espressione da utilizzare eh, se andiamo a cercare nei gruppi qua c'è raster raster, raster value, raster value vuole il nome del layer, la banda è, la, è il punto, punto inteso come geometria, quindi in questo caso il nome mh, del layer si chiama output, l'ho chiamato output o meglio è il risultato di un geoprocessing, quindi scrivo output, questo è il nome del del layer del raster del DTM poi vuole la banda che è 1 e poi vuole il punto quindi qua va messa la geometria dollaro geometri magari scritto piccolino geometri e poi basta fare ok e lui lo popola questi zeri sono tutti questi qua esterni tutti questi qua esterni sono tutti 0 infatti qua 34 eccetera eccetera ok bene ora per visualizzarli sono sempre sul qua su, sul centroide questo qua vado su uh, su simbolo e gli dico senza simbolo cioè non lo voglio vedere Vado su Etichetta e dall'etichetta faccio un'etichetta tramite regola. La regola che devo utilizzare è quella che gli dico Filtra e gli dico fammi vedere solamente quelli che hanno una Z maggiore di 0. Questo è il filtro e qua gli dico fammi vedere il campo Z. Ok, e qui. Compaiono i valori, qua un attimino gli dico di metterlo al centro, ecco qua, e questi sono i valori centrati, un attimino gli faccio un bafferino, così si vede ancora meglio, eccolo qua, e questi sono i valori dei pixel. Naturalmente, ehm, se, se volessi eliminare la virgola, quindi non vedere tutto intero, a questo punto qua posso scrivere to int, tra parentesi, ok, applica e così vedo solamente il numero intero, ok? Qui sono tutti i valori all'interno. Bene, e siamo a questo punto. Facciamo il secondo passaggio, quello della griglia. Anzi, a questo punto qua mi viene in mente che esiste questo plugin, si chiama Value Tool, questo qua. Guardate qua, questo qua eh, è abilitato, lui qua aggiunge tutti, eh, tutti gli eventuali layer accesi di tipo raster e sono qua. Con il mouse vi dà direttamente il valore. Qua vi dà il valore della quota e qua vi dà la coordinata X e Y. Ecco qua. Se vado fuori è 0, se vado qua, per esempio, questo è 13, questo è 4 e così via. Ok? Quindi c'è questo plugin, si chiama Value Tool. Detto ciò andiamo a mh, tracciare quel, ehm, quella cornice con i valori 1, 2, 3 e così via. Allora a questo punto sempre da processing vado a cercare reticolo. Reticolo. Ecco qua, reticolo. Allora come reticolo... Mh, allora, reticolo può, può essere o puntuale o lineare, rettangolare, rompe, esagono ma noi facciamo di tipo rettangolo ok, l'estensione, gli do l'estensione, eh, appunto questo layer che si chiama estensione, gli do, eh, quindi da qua calcola secondo l'estensione, che è questa qua, la spaziatura, eh, vi ricordo che il, eh, i pics sono 10 metri per 10 metri, quindi scrivo 10, 10, e eh, va bene così, esegui, chiudi e lui qua sotto mi ha creato il reticolo, lo porto qua sopra, così si vede, dove l'ho messo, questo e qua, eccolo qua, un attimino spengo il raster, o meglio, no, i punti, eccolo qua, però questo reticolo lo metto qua sotto, però, così almeno si vede, perfettamente, ok, ora a questo punto, a me la parte interna non, non mi interessa quindi vado in editing prendo il selettore e seleziono solamente questa parte qua volendo potrei lasciare anche mm, faccio così e così scusate devo, devo selezionare il reticolo quindi di nuovo faccio così ok questa parte qua non mi interessa, sono in editing e lo cancello. Ok, questo qua lo spengo e siamo qua. Ora all'interno, naturalmente salvo, se apro la tabella attributi e gli dico di etichettarlo, etichetta, questo lo chiudo, etichetta, etichetta, metti l'id. A noi mi interessa l'id se vedo qua, qua funziona, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via, fino alla fine funziona, qua fatemi dare al solito un bafferino, così si vede meglio, benissimo, ora qua sopra però non corrisponde qua sopra, e qua entra in gioco la magia di eh, QGIS e del calcolatore di campi, quindi cosa faccio qua? Seleziono solo questa parte, questa qua, quindi da qua gli dico, se mostro elementi selezionati e sono questo qua, ok? Questi qua sono ordinati, 34, se vedete qua 34 67 100, ok, sono ordinati. Bene, io a questo punto qua cosa faccio io? Vado su uh, qua, siamo sui ID, vado nel calcolatore di campi e gli dico di rinumerarlo con row number più 1, più 1 significa che e non voglio che parte da 1, ma deve partire da 2, perché già qua l'1 c'è, quindi gli dico inizia da 2, quindi row number più 1 e gli dico ok, quindi aggiorna filtro ed eccolo qua, salva e chiude, ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5 e così via, ok, sotto, quella sotto... Per ricordare che sono tutti eh, questo così, sono tutti da 10, qua seleziono solo questo che sono qua, me ne vado in editing e gli dico guarda, mettici tu ovunque 10 e aggiorno filtrato, salvo e chiudo, Così mi ricordo che sono tutti pixel da 10 questa parte qua, ok? Quindi quindi quindi quindi siamo qua e, bene a questo punto eh, questi il poligono che è il reticolo posso dirgli di non vederlo senza nulla e così mi rimane solamente questa parte qua oppure lo posso tematizzare come voglio ok qua faccio visualizzare nuovamente E che è successo qua con con eh, i punti e senza simpo. Ah, perché sono selezionati ecco qua ed ecco qua che abbiamo la uh, più o meno riprodotto quello che volevamo il valore del pixel la colonna questa naturalmente settima colonna in questo caso significa eh, rispetto a oh, questi qua sono vuoti se mh, naturalmente a te non interessa questa parte qua questo qua eh, potresti mh, da qua eh, il poligono farlo iniziare perfettamente da qua o in altro modo o dal mh, dal reticolo così facciamo vedere questo qua con eh, gli strumenti che abbiamo di processing di, di, di, di editing vai in modifica questo qua va in modifica selezioni eh, tutto questo qua lo selezioni tutto e poi gli dici sposta sposta attivi eh, lo snap e lo sposti da qua eh, alcuni elementi, va bene da qua per esempio, qua è così. No, anzi, qua ce n'erano ancora. Facciamo nulla. Ctrl Z, Ctrl Z. Ah, da qua ce n'erano. Quindi dobbiamo spostare praticamente solo di uno. Quindi da qua. Prendi questo, ho capito, ed è qua lo sposto qua. E così. E poi lo salvi. Lo chiudi, lo salvi. Deselezioni tutto. Qua vai a spegnere. Nuovamente. Nessun simbolo E qua siamo alla situazione di partenza. Spero sia utile e, e ciao a tutti.